ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video di viaggi come potete vedere qui sono in treno e ovviamente essere in treno significa non perdere tempo e studiare un po di giapponese classico per il prossimo esame che dovrò dare a ca foscari mi distraggo un po' per ammirare il panorama Qui potete vedere il fantastico Monte Fuji Arrivato nella stazione di Hakone Mi sono fermato in questo simpatico eh, ristorante di sushi Dove c'era un silenzio che manco in un cimitero In ogni caso mi sono preso questo buon piatto di sashimi E questo buonissimo piatto di sushi assortiti Da leccarsi i baffi davvero Consumate queste deliziose cibarie, mi sono apprestato a prendere questo treno che, come potete vedere, va in salita, perché sì, stiamo salendo in montagna. Volete arrivato a destinazione mi sono gustato un chikawa che è un tipico alimento della cucina giapponese a base di surimi, sale, zucchero, amido e albume. Il tutto viene mescolato e avvolto intorno ad un bastoncino di bambù. Il termine chikawa ovvero anello di bambù deriva dalla forma che assume quando la pietanza viene affettata. Non contento di essermi gustato quel chiqua, mi sono anche diretto in questo famoso posto dove fanno del tofu veramente buonissimo. Ne ho sentito parlare da un sacco di amici, quindi non volevo perdere l'occasione di assaggiare questo tofu appena sfornato. Eccomi qui che mi accingo a assaggiarlo. Guardate che buono, appena fresco fresco, è veramente buonissimo, quindi davvero ragazzi vi assicuro dovete assaggiare il tofu appena fatto perché è buono. E finalmente sono arrivato in questo favoloso onsen che sembra veramente uscito da un film di gibri. Questa era la stanza, guardate che carina, già solo dall'entrata come potete vedere ero emozionatissimo all'idea di entrarci soprattutto per il fatto che c'avevo pure l'onsen privato nella mia stanzetta Subito sono andato a premere il pulsante riscaldiamolo dopo aver ammirato questa favolosa vista Ecco qua che sto per premere il pulsante premuto Guardate, non potrò entrarci, Però prima di andare lì mi sono cambiato, mi sono messo nel mio yukata E sono andato a fare un piccolo rinfresco che mi hanno detto che eh, mi portavano a mangiare questo rinfreschino Come potete vedere mi sono seduto comodamente con i piedi nell'acqua sempre del non Mi sono seduto a questo bar, ho guardato che cosa c'era Mi sono arrivati tutti questi dolci meravigliosi, uno più buono dell'altro E un po' di champagne, perché no? sempre con i miei bellissimi piedi a mollo ragazzi non sapete quanto è bello mangiare queste delizie con i piedi qui dopo sono tornato in camera e cosa sono andato a fare in camera? a chiudere la porta e a riaprirla mi sembra una cosa giusta ecco, tra l'altro ragazzi mi chiedevo secondo voi come sto con questo yukata? a me piace, non lo so, mi sembra che mi donino gli yukata ma giudicate voi anche la maschera nera devo dire che non mi dispiace ecco qui ovviamente rigorosamente mi tolgo le scarpette entro entro e niente entro possiamo chiudere qui possiamo andare alla prossima scena Ah, oh, Ecco qui, momento del caffè precena Diciamo aperitivo con il matcha Mentre il mio amico si è preso questo buon caffè affogato Affogato? Avocado? Vabbè Eccoci arrivati alla parte più interessante del video Io che mangio cose eh, di cui non ho la più pallida idea di che cosa siano Vabbè, quello sopra dovrebbe essere una specie di tofu Con sopra eh, un sakura e altre delizie varie Vabbè, giudicate voi poi è arrivato ovviamente un po' di sashimi che non poteva mancare Guardate che meraviglia questo buon pezzo di tonno miam miam miam miam. La birra rigorosamente senza alcol in realtà Questo che mi hanno detto che è una salsa speciale a me ricordava principalmente Poi è arrivata la carne con quello sputo di purè Che però è buono devo dire La zuppa di miso, un po' di riso, e eh, Questa buona tortina al matcha e questi frutti di stagione zuccherati. E anche un po' di tè. Che buona che era questa torta ragazzi la mattina dopo mi sono svegliato con un buon caffè ho ammirato il panorama a me piace tantissimo queste location super giappone in montagna mi piacerebbe vivere qui sempre poi mi vengono un sacco di ispirazioni per fare musica, canzoni nuove tra l'altro piccolo spoiler tra poco uscirà il mio nuovo album guardate quanta emozione in ogni caso l'acqua del mio meraviglioso on privato è bella calda quindi mi appresto a entrare a gran velocità devo dire Ecco, qua devo dire che un sacco di gente quando ho postato la foto eh, mi ha mandato un sacco di direct Volevo tranquillizzarvi, avevo un costume Anche perché mi vergognerei troppo a registrarmi da solo mentre entro nella vasca e esco dalla vasca Quindi mi dispiace deludere la gente affamata che magari ha visto il mio Instagram No, avevo il costume In ogni caso devo dire che mi sono veramente divertito eh, a fare questo weekend un po' fuori tra l'altro poi oltre all'onsen che avevo privato c'era anche questo onsen che mi ha dato il permesso di fare queste riprese visto che praticamente ero l'unico cliente di tutto l'hotel. Guardate che meraviglia! Vabbè, qua ricomincia, mangio ancora perché si è fatta ora di pranzo una no? certa Mamma mia che buono E niente, questo comunque è stato il mio meraviglioso trip eh, qua eh, in montagna Se siete in Giappone mi raccomando passate Spero di poter portare tutti i miei amici italiani In particolare una persona mi piacerebbe portare che Spero che un giorno potrà venire qui in Giappone che eh, stiamo aspettando Bene, ragazzi, questa è la fine del video Io spero che questo video di viaggi vi sia piaciuto Io di solito non è che faccio molti video di viaggi In realtà io questo weekend, mentre ero in montagna Avevo provato a registrare un video bello, bello, lungo e corposo Vi giuro che ho parlato per 90 minuti Forse quella birra proprio senza alcol, non era è quella birra essa che dopo che non vi ho messo nel video In ogni caso mi ero messo a fare un video in cui parlavo per, e non sto scherzando, 90 minuti il Genji no Monogatari che è il libro più bello e proprio il libro della letteratura giapponese per eccellenza, mi sarebbe piaciuto un sacco farvelo vedere e magari lo editerò anche se so che sarà un video che non interesserà a molti, però era un po' la mia opinione su quest'opera, che secondo me se siete dei fan del Giappone o comunque volete capire di più dello spirito giapponese mh, dovete assolutamente leggere quel libro ma secondo me dovreste leggere quel libro uh, però avendo delle piccole nozioni culturali che io cercherò di darvi in questo video che non so nemmeno se pubblicarlo perché so che non penso interesserà Però se potesse interessarvi un, un video su quel libro Mi raccomando scrivetemelo qui sotto nei commenti E forse faremo un video Io in ogni caso vi saluto Grazie mille per essere stati con me E noi ci vediamo alla prossima Un abbraccione da Seva Ciao